ragazzi, siamo qua in un nuovo video di Fortnite. Oggi siamo qua che proverà a giocare a fare la sua prima partita su Fortnite per capire almeno le basi, cos'è e come funziona. È un gioco PvP dove giochi contro altri giocatori o in gruppo. E classificarti, fare delle vittorie reali o, o classificarti il meglio possibile. Ok? Questo è il tuo personaggio. Abbiamo i tasti WASD per muoverti questi tasti qua, quindi ti verrai più o meno così, avanti, avanti indietro, destra e sinistra, delle freccette. Poi con E raccogli gli oggetti, okay. col mouse ti muovi la visuale, allora, con questo, con che muoviti. qua sei in lobby, quindi è dove arrivano tutti i giocatori, come vedi stanno aumentando. Con questo, no, con guasto e ti sposti. Tieni a triangolo con le dita, sei molto più rapido. Ok, vedi? Ti con questo ti muovi la visuale, cammini e ti sposti con guasto, avanti e indietro e laterale. Vedi? Avanti indietro e laterale e con barra spaziatrici salti. E con questo ti sposti la visuale. Vedi? Ma sta prendendo fuoco. Si, ha preso fuoco. Allora la testa calda. Esatto. Ma è l'obiettivo? Qual è? L'obiettivo è cercare di non farsi uccidere in genere a partire questo. Questo è l'autobus dove ti lanci. Ti faccio vedere, ti apro la mappa. Noi adesso andiamo in una zona tranquilla, giusto per capire, farti capire i tasti. Okay? Questo è il tuo punto. Ti dice quanto sei distante dal tuo punto. Ok. Quindi quando sei abbastanza vicino, ti prendi barra spaziatrice per lanciarti. Quindi preparati quando vuoi ti lanci, ok? Quindi con questi ti sposti, come sempre, vedi? Così vai giù molto più velocemente, senza paracadute. Lo tiri fuori dopo, vedi? Prendi spazio per schierare il falcone, il tuo paracadute quando arrivi a una totta di altezza così stai andando indietro, così vai avanti, vedi? Col mouse devi sempre averti, cioè questo pallino, vedi? questo pallino è il tuo orizzonte te devi sempre avercelo davanti sull'obiettivo dove vuoi arrivare okay. a che altezza si apre? te lo dice lui qua e che si fa ad aprire? va alla spazzatrice se no se superi questo pallino automaticamente si apre ok? vado? vedi? si è in automatico adesso guarda, ti muovi vai in avanti scegli più velocemente sì. è un falcone piace? Girati, con la visuale un po' ti giri. Sì. Sì. Girati, muoviti. Devi cercare delle armi. Qua trovi delle armi. Muoviti, ok, vai avanti così. Sul camion? Sì, sul camion. Vedi che c'è questa cassa, questa cosa che brilla. Vedi, qua c'è, devi tutto, vedi, qua c'è questa cosa che brilla. Lì è una cassa, puoi trovare delle armi, oppure le trovi in giro. Vai avanti, ok. Saltare con questo? Con quello salti, però devi andare avanti. Mentre vai avanti, salti insieme. Ok, perfetto. Guarda la cassa, mira quel puntatore, questo qua, verso la cassa, qua sotto, premi per cercare dentro la cassa. Ok, hai trovato un'arma dei colpi e delle cosa sono delle mine prendi con e prendi Premi, no è una fiocina prendi con e selezioni ti avvicini e prendi vedi con e raccogli Ok, adesso... okay. con la rotellina ti, ti muovi vedi tra i vari oggetti ok con quello quella è la fiocina per pescare oppure è l'arma Muoviti, vai in giro e raccogli degli oggetti. Raccogli degli oggetti. No. Però se devi saltare. No, vai, vai avanti con mm. E. Per cui devi usare tutta la mano praticamente, no? Mm, sì. Vai avanti, seleziona con F, selezioni il piccone, vedi? F e se attacchi su un oggetto raccogli il materiale con il tasto questo, vedi? Mm. Ok, prova. Car Prova a raccogliere, muoviti un po' e raccogli un po' di oggetti Tipo questo? Sì come si fa? Si preme. Si, premi il tasto sul sinistro del mouse, vedi? Continua a premere Ma si rompe tutto? Sì, quello è Ti muovi, vai Muoviti e raccogli, continua a raccogliere Non devi mai stare fermo in questo gioco Con no. la guasda Posso che rompere il cambio. Tutto puoi rompere Qua puoi rompere tutto, tranne le cabine dove ti puoi nascondere Continua a prendere, devi a prendere, ok, se miri questo, questo pallino dove ti si crea e continui a prendere secondo il pallino, rompi più velocemente, ma non ha eh, demolito la motrice? Si, sì. <ride> e adesso? Niente, vai avanti, ti muovi un po' per la mappa, demolisci tutto, ok? devi continuare a prendere per discutere ti, ti muovi lì hai un'arma, un dove eh, hai un'arma? questa? hai un'arma vicino e le prendi ok i colpi se ci passi sopra li prendi automaticamente anche volendo no, troppo lontano eh, troppo distante ti conviene tenere le tre dita sui tre tasti uh -huh. ti guarda così ti viene comodo vedi eh bisogna colpisci e ti muovi devi sempre muoverti qua ti muovi col mouse e ti giri la visuale per avere più comodo per il colpo prova ok vai avanti questa la tempesta si sta riducendo ok mm. qua c'è una tempesta che se sei fuori da questo anello guarda da questo anello, sì. e sei dentro questa tempesta viola, ti toglie della vita. Mm. Quindi devi cercare di stare sempre dentro questo anello. Chiudi la mappa con tab, accedi la mappa. In senso dove posso andare? Ovunque vuoi. Ti muovi. Qua dietro hai un'arma, vedi? Dove? Girati. Vedi lì? Devi sempre guardare attentamente. Mm. Che puoi trovare armi così, con WASD, ricordate. E poi Avvicinati e salta per superare l'ostacolo eventualmente Ok, va bene Raccogli Vedi che hai dei colori diversi eh, sì. Grigio è comune Fa poco danno sì. Verde fa più danno ok? Blu fa più danno ancora Quindi se trovi una stessa arma Blu o di un altro colore Puoi prenderla al posto di quella Per avere più danno adesso posso correre. Puoi, così puoi correre. Se, se, se premi questo sempre attacchi e raccogli gli oggetti. Ti conviene raccogliere degli oggetti che ne hai pochi. Quindi vai vicino a un oggetto per raccogliere e attacchi per raccogliere. Quelli non puoi sono dei sassetti piccoli oggetti tipo i cartelli stradali, stacciolati. Quello lì puoi raccogliere. Tutto, tutto, cartelli stradali, alberi, staccionate, pietre di grosse no, dimensioni, sì. devi avvicinarti. Attacca la testa raccogli spacchi tutto si sì, eh, però vedi ti dà più uno più uno di materiale ogni tanto ti conviene casomai saltare Vabbè. è una feature ti dà una visuale in più ogni tanto ti dà più, più grinta avviti avvicini e eventualmente attacchi tieni abbastanza basso quella visuale ok quindi raccogli il video stanno salendo più i tuoi materiali se vuoi ti vuoi andare a destra ti sposti il visuale verso destra e ti sposti col tasto verso destra vedi stai andando fuori ti conviene girarti e andare nella parte opposta se ti conviene dice un cartello puoi prendere il materiale ti conviene stare verso la hai un minuto per rientrare nell'anello, praticamente, e ti, ti dice il tempo prima che vieni investito dalla tempesta. Mm -hmm. Se sei fuori da questo anello, prima che scade, dopo che è scaduto il tempo, inizi a subire danno. Devi sempre guardare tutto lo schermo, guardare darti attorno di quello che c'è in giro. Questi 6 spugli li puoi usare per nasconderti. Ti infili dentro, ti accucci e ti nascondi dai nemici. Adesso vedi, ti dice, tra un minuto si restringerà questo anello eh, quindi. quindi con tab, vedi, devi andare qua oh. Segnati con il punto, vedi questo punto Ti segni qua, tasto sinistro Questa è la tua meta Sai quanto sei distante, ti dice, vedi 500, guarda là e così Ti hai sbloccato una medaglia Che sei tra i primi 25 Là, se guardi, hai 550 metri Raccogli il eh... funghetto, questi funghetti puoi raccoglierli, ti danno scudo. Guardalo col puntatore, ecco. Premi E. Ti ha dato dello scudo. Ti conviene sì. muoverti verso il puntatore. Girati, ti dice la freccetta, vedi? Dove andare? Okay. Dove c'è la parete troppo ripida, non riesci a salire a meno che non salti o piazzi delle costruzioni. Vedi il tuo se il puntatore come un fascio luminoso che acceca il cielo, tipo il segnale di Batman. Ok? Intanto prova a cambiare mentre corri, prova a cambiare arma. E come faccio? O due. con la rotellina o premendo due. Uno. Ah. Vedi? Mentre col tasto destro zoomi con l'arma, vedi? Se premi e riesci a zoomare per avere un, un tiro migliore. Col tasto sinistro invece spari. Vedi? Questo è un fucile a pompa. Ti permette di fare più danno da vicino. Se hai un giocatore di fronte, riesci a fargli più danno. Ti... Anche il quelli lì o ci passi sopra, che te li raccoglievo in automatico. Oppure li raccogli tu. Per te, ti sistemo così. Accedi alle impostazioni del tuo zaino: prendi questo e trascinalo qua. Così cambi le armi. Prendi questo e trascinalo qua. Ti organizzi l'inventario così. Ok, quindi hai il... le armi più comode da tirare fuori, vai? Lì c'è una cassa, la senti perché fa un rumore tipo un siglo. Che cazzo è? Eh? Vai avanti, esce. Senti questo segno? Se ti avvicini lo senti. Senti questo rumore, Quando sì. senti questo rumore c'è una cassa nelle vicinanze. Le casse ti danno tante robe buone, armi, scudi, prendila. Prendi la testa. Dov'è? Dov'è? Qua, girati. Okay. Girati di qua. Questa. Ah Quella lì? Sì, ti conviene prenderla. Hai allora, 30, prendi? Allora. così? Con lei. Ok, c'hai un po' di armi blu, puoi prenderla al posto della 3. E così, prendi 3, raccogli. Ok, raccogli quella roba lì. Ok. Ora ti conviene correre verso la safe. Segnati il punto qua Ok Girati verso quel punto subito E 9 secondi Inizia a correre Inizia a correre verso quel punto Non fermarti Puoi saltare Salta Ok Corri Non ti fermare Ti stai in l'anello Non ti devi fermare fin Finché non raggiungi quel punto là Più il fiume di lì Segui la, la barra luminosa Comunque sei tra i primi sesti eh? Cioè ci manca, mancano sei persone compreso il tempo lo... Si sì, sì, sì, ma non è. vedi Qua corre troppo, qua riesce a nuotare senza problemi Vai, corri, nuota Siete in cinque, cioè tu e altri cinque giocatori Qua c'è una barca, quella barca lì significa che qua c'è stato qualcuno, mm. devi stare attento. poi... È... Adesso posso attraversare? Sì, o no? sì, sì, ecco qua. Qua stanno costruendo, qua c'è gente che sta combattendo. Eh. Io Vedi? Non andare. Puoi andare o a combattere o scappare da loro. Per andare a combattere, gli vai vicino e combatti, ti fai vedere, se no scappi nella parte di opposta, verso di là. Selezionati un'altra arma che la fiocina non fa tanto. Mm. Eccolo qua, guarda, qua c'è un giocatore. Dove? No. no, vai verso di lui, lo vedi? No, non lo vedi. Eh, spostati un po' di là perché lui sta correndo verso la, il combattimento. Vai avanti, salta. Questo è un farò, ti, ti aiuta a recuperare energia. Eccolo lì, qua. Vedi, spara sopra. Mira lui, spara. Vai, spara, tira. 62 vai, spara, spara, spara, farà Hai Grande Siete in quattro Occhio che c'è, devi sempre mirare col puntatore verso il giocatore, ok? Non devi mai perderlo di vista Senza perdere tempo a raccogliere, ci passi sopra, te lo raccoglie in automatico Non prenderlo perché ce l'hai già, un fucile a pompa ce l'hai già Cerca altri giocatori Hai fatto la tua prima kill sì, era, era proprio scarso quello, perché riuscire a farci uccidere da uno così. La tua prima volta, Cavoli. Devi proprio guardarti bene attorno, che li vedi. Senti i colpi. Ci sono dei colpi in vicinanza, da qualche parte. Qualcuno che sta combattendo vicino. Sono in, sono in tre, comunque, eh. Oh, girati, guardati attorno. Qua c'è stato qualcuno. Non stare mai fermo, muoviti sempre almeno. È più difficile che ti colpiscono. Occhio, ti stai avvicinando. Ecco, qua c'è stata gente, lo vedi c'è tanta roba a terra. Significa, occhio, che sei fuori dall'anello. Significa che lì c'è stato un combattimento. Quando uccide qualcuno, o ti uccidono. La persona lascia cadere la propria roba, ok? Siete entrare comunque, eh? Occhio, potrebbe esserci gente cioè, Sicuramente saranno qua che combattono perché... Ecco Ecco, occhio, c'è uno che va di Girate, Girati, girati Giro, Vedi? hai lasciato terra la tua roba Comunque sei posizionato terzo, eh? Terzo. Cioè, è un grande raguardo, gli hai fatto una kill Bella. Questo è il rampino, con il rampino riesci a organizzarti bene. Adesso questo continua. Adesso questo qua continua che sta, sta andando a cercare l'altro giocatore, quello lì. Si costruisce per pararsi i colpi e la, la prima dove ha giocato lui. E si vedeva. E si vedeva, mi era la prima, non, non sei abituato a usare i tasti così. Comunque è andata molto bene, ha camperato, perché ci sta a camperare all'inizio, lo faccio anch'io ancora campero. Però si è posizionato terzo, in un buonisset classifica, spesso io neanche ci arrivo. Però è andata molto bene, quindi probabilmente vedrete altri video con lui, ci organizzeremo. E niente, mi ricordo di commentare e iscrivervi, cliccare qua per, su di lui per iscrivervi al canale e condividere a tutti. Salute e ciao! Ciao, ciao, ciao.